Amici di Mr. Gadget, è venuto finalmente il momento di vedere come funziona, di raccontare anche come funziona, oltre che vedere eh, da vicino, il OnePlus Nord questo eh, smartphone con un display Fluid AMOLED da 6,44 pollici questo eh, smartphone che ha un sistema operativo basato su Android 10 con la personalizzazione tipica di eh, OnePlus questo smartphone che ha uno spessore di soli 8,2 mm un lato molto pulito con il cosiddetto Volume Rocker un altro con la doppia, il doppio cassetto per le SIM l'altoparlante l'attacco USB Type-C, eh, dall'altro lato invece il pulsante d'accensione e poi eh, lo slider per mettere il telefono in modalità silenziosa in vibrazione oppure in modalità normale con la suoneria sulla parte eh, superiore spazio molto pulito con eh, uno dei eh, microfoni di cui il telefono è dotato sul retro quattro fotocamere eh, di cui poi, nel, su cui poi entreremo nel dettaglio e sulla parte frontale ben due fotocamere, la prima volta tra l'altro che OnePlus realizza uno smartphone con due fotocamere eh, frontali peraltro questa selfie cam 32 megapixel, è veramente notevole è affiancata ad un grand'angolo da 8 megapixel con un'apertura di 105 gradi quindi tutto sommato non vi serviranno più i selfie stick anche quando siete con gli amici la fotocamera posteriore invece 48 megapixel per la fotocamera principale di eh, Sony affiancata al grand'angolo da 8 ci sono poi sensore macro e sensore di profondità eh, la fotocamera principale è stabilizzata elettronicamente e anche con stabilizzazione ottica risultato eh, molto buono eh, nei video, c'è una modalità eh, che è una modalità notturna, vi faccio vedere anche il eh, menu della eh, fotocamera che è molto semplice, è quello che conosciamo molto bene no? vedete c'è la modalità notturna, avete due modi per aprire le modalità cioè scorrere oppure sollevare direttamente dal basso nella parte alta invece avete a seconda del tipo di eh, modalità che viene eh, scelta un diverso modo per eh, gestire le opzioni, qui ad esempio per passare dai 12 ai 48 megapixel, attivare la macro, eh, mettere eh, gli effetti eh, di colore. Curiosamente le impostazioni generali della fotocamera sono messe qua in questa posizione un po' eh, diciamo scomoda, però beh, si gestisce in modo eh, semplice. Avete che, vedete che avete la possibilità di attivare eh, la rilevazione dei contenuti automatica, qui viene chiamato rilevamento, gestite la risoluzione dei video e anche l'eventuale efficienza, il tipo di formato con cui riprendete, le proporzioni poi dello schermo per le vostre foto, insomma tutti i dettagli a cui siamo abituati nella fotocamera, un sensore frontale per eh, gestire il passaggio dal grand'angolo alla al, ripresa normale allo zoom 2x in modo così semplice oppure Ruotando potete invece eh, fare un controllo più puntuale della vostra inquadratura e del livello di zoom eh, che voi eh, desiderate, quindi una fotocamera che tutto sommato si comporta eh, bene e che ha una modalità di funzionamento eh, semplice anche i video sono di ottima qualità vedete avete la possibilità di eh, mettere la modalità super stabile eh, in questo caso viene combinata stabilizzazione ottica con stabilizzazione digitale c'è qualche artificio eh, sui eh, video ma eh, tutto sommato il risultato è buono vi faccio vedere anche insomma così la ripresa dallo schermo non è il massimo, però eh, tutto sommato anche le foto con eh, diciamo dei contesti di ripresa oh, brutti, eh, dei contesti di ripresa che non sono il massimo tutto sommato sono eh, fatte bene, non è la miglior fotocamera in assoluto che eh, sia arrivata sul mercato, ma, ma devo dire che è stato fatto un buon lavoro di ottimizzazione. Questo è lo stesso sensore principale eh, che c'è a bordo del eh, OnePlus 8. Altro pillar, pilastro di questo telefono è il display 6, 44 pollici di diagonale, cornici tutto sommato vedete più che accettabili, è un fluid AMOLED con un refresh rate a 90 Hz. In realtà quando voi eh, scegliete una frequenza di refresh del display a 90 Hz il software sceglie automaticamente che tipo di eh, prestazione erogare a seconda dei contenuti che voi state guardando no? quindi essenzialmente quando voi eh, state guardando mh, un contenuto che può essere non so, ad esempio un contenuto statico che non ha bisogno eh, di un refresh rate elevato viene abbassato automaticamente il refresh rate a 60 Hz e questo vi aiuta anche a salvare la batteria, però vedete insomma, angolo di lettura buona, luminosità massima c ottima, 2048 addirittura livelli di luminosità regolabili nel eh, display, mh, supporto a diversi standard, peraltro ecco su questo aspetto volevo farvi vedere anche che dove c'è eh, proprio il software dedicato al display avete la possibilità di fare la calibrazione dello schermo, eh, potete andare con la calibrazione vivida naturale oppure eh, con la calibrazione avanzata, addirittura con il, lo standard di calibrazione che volete eh, utilizzare, oh, quindi eh, questo è un software, se noi dovessimo andare voce per voce a guardare insomma, che cosa il software Oxygen eh, permette, troveremmo da un lato un software molto semplice, ma dall'altro anche un software molto molto completo, eh, in grado di eh, soddisfare anche coloro che hanno un desiderio di personalizzazione eh, elevata. Abbiamo detto dunque Gorilla Glass 5 per il display, Fluid da 90 Hz, il, la ratio è Noni, una risoluzione 2400 x 1080 pixel con 408 pixel per pollice display sicuramente di ottimo livello dentro il telefono che è fluidissimo qualunque cosa voi facciate magari ecco diciamo che non è proprio questo ciò in cui potete vedere la fluidità fatemi abbassare un po il volume adesso io ho sbattuto nel giocare con Real Racing, magari ecco qua, vedete un po' di più. Se aveste davanti a voi il display potreste vedere anche da vicino proprio la fluidità con cui vengono gestite le immagini, tutto sommato anche il calore abbastanza contenuto di questo processore eh, che è lo eh, Snapdragon 765G. 8 o 12 giga di RAM con 128 o 256 giga di memoria interna. Non c'è l'espansione di memoria, sappiamo che questa è una delle caratteristiche di OnePlus, a cui non piace molto affidarsi alla variabile eh, del possibile uso della memoria sbagliata. Batteria 4.115 mAh con una carica che arriva a 30 W, il che eh, vuol dire insomma, che tutto sommato Potete caricare la vostra eh, batteria in modo veloce da 0 a 70% in 30 minuti. Questa è la promessa che viene fatta eh, da eh, OnePlus. E io sono riuscito, è vero che non ho usato il telefono eh, con il 5G, ma sono riuscito ad utilizzare questo smartphone eh, molto molto bene. Vorrei farvi sentire anche l'audio con cui eh, si presenta questo eh, smartphone perché è veramente notevole. Alziamo il volume data per la soluzione e non c'è anche una... se io vedete tappo l'unico punto da cui viene messo eh, l'audio ovviamente il volume scompare ma Apple, quando che non ci sono quando... impedimenti ottimo il volume ma anche la definizione del suono perché ha un buon eh, livello eh, di bassi eh, se fate uno swipe in questa direzione trovate il briefing quotidiano di eh, google eh, quando Personalizzate il vostro launcher, potete scegliere anche se avere lo schermo, il cassetto con le applicazioni oppure no. Avete un eh, profondo livello di personalizzazione. Se volete semplicemente accendere il telefono ed usarlo, vedete il diciamo, il suo aspetto è molto vicino a quello eh, stock velocissimo da usare pur non avendo lo snapdragon 865 compatibile con il 5g ci sono le modalità che ben eh, conosciamo a bordo di questo telefono eh, ad esempio abbiamo le eh, modalità zen la modalità fnatic quindi per poter giocare senza avere alcun tipo di eh, disturbo potete attivare no devo spostare da questa parte eh, potete eh, attivare il ce la faccio eh eh, la modalità lettura, eh, vedete, potete mettere l'effetto eh, monocromatico sul eh, vostro eh, display, questo è utile soprattutto magari quando volete leggere a lungo, quando volete leggere soprattutto in un punto magari do dove c'è scarsa luminosità intorno a voi, l'utilizzo eh, della soluzione monocromatica aiuta insomma gli occhi. Abbiamo già visto le due fotocamere eh, sul fronte, il, le cornici discretamente contenute, bello il livello di costruzione, circa 180 grammi di peso, quindi eh, tutto sommato piacevole anche da utilizzare proprio perché non è pesante. Ha una buona ricezione, manca purtroppo il wifi 6 che per me eh, è un parametro oggi importante, non ha, è lo standard di memoria 3.0 che è un altro dettaglio che sarebbe gradito ma bisogna anche ricordare il prezzo no? 399 euro per la versione con 8 giga di ram e 128 giga di eh, memoria interna 499 euro eh, per la versione con 12 giga di RAM e 256 giga di memoria. Vedete le impronte un po' rimangono eh, purtroppo. Um, ci sono già degli sconti sia per gli utenti Amazon Prime che una discesa già fisiologica di prezzo a distanza di pochi giorni. Quindi, questo per me è rimane e rimarrà a lungo un vero best buy per questa fase eh, dell'anno. Mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate anche voi. Ciao! We'll <laughs>